buonasera anche oggi ci siamo per parlare delle basi stasera parliamo di una nostra cara amica che è l'inflazione che si può anche scrivere con uh, più z questo sempre per cercare di venire incontro a chi non ci segue da, dai, primi, dai primi giorni l'inflazione Considerata da tutti eh, quelli del pensiero unico come il male assoluto, non si può vivere con l'inflazione, invece, è una condizione direi assolutamente normale, non c'è bisogno di arrivare a eh, situazioni patologiche, la famosa iperinflazione, quella delle cariole di soldi, quella del Venezuela, quella del con un pollo eh, ci vogliono 12 kg di banconote o cose di questo tipo, per eh, capire che il fatto che uno abbia una temperatura di 37 gradi è normale, non è che perché ne prendo uno... Che a 50 gradi allora automaticamente avere un calore corporeo eh, è sbagliato. Un po' di inflazione è normale. Cos'è l'inflazione? Così almeno serve anche per capire perché, ieri, per chi si ricorda, abbiamo iniziato a far trapelare il concetto di debito e credito, il concetto di surplus. E deficit, il concetto di trasferimento del denaro per mezzo del tasso di interesse. Il tasso di interesse è una bella motivazione, ma è legato quasi indissolubilmente al tasso di inflazione. Siamo solo noi matti che recentemente abbiamo iniziato a metterci come unica motivazione del tasso di interesse, specialmente per eh, i titoli eh, di Stato, il rischio. Bene, l'inflazione è... Eh, mh, definita come il regolare aumento dei prezzi dei beni di consumo. Eh, in buona sostanza, se i prezzi delle cose che noi compriamo no, tendenzialmente salgono, si ha inflazione. Come si misura? Beh, si misura con eh, delle eh, rilevazioni statistiche su un paniere. Cosa significa? Significa che l'Istat da noi, Eurostat da altre parti o istituti nazionali di statistica scelgono un paniere eh, di eh, beni di consumo, mele, eh, ferri da stiro, televisioni, automobili, eh, affitti commerciali, insomma, insomma un, qualsiasi cosa che dovrebbe essere diciamo rappresentativo della vita media no, di, una, di una persona e rileva la differenza dei prezzi nel tempo di questi beni. Allora, è evidente che la rilevazione è soggettiva faccio un esempio se sono un koala e raddoppiano i prezzi delle foglie di eucalipto per me l'inflazione raddoppia quindi ehm, non è il resto può anche scendere ma se io non lo consumo per me non rileva quindi, eh, da queste considerazioni derivano in certi casi tante percezioni distorte dell'inflazione. Eh, tipico esempio, quando si passò eh, dalla lira all'euro. Eh, il fatto che ci fossero tanti beni di immediato consumo, eh, la spesa, il ristorante, la pizza e cose così tipo, che furono largamente arrotondati per fare diciamo così, un, per, per dirla comoda, eh, ha fatto percepire a molti come un raddoppio dei prezzi. In realtà l'inflazione non ha registrato un raddoppio dei prezzi, perché? perché magari in parallelo scendevano i prezzi dei telefonini, eh, scendevano i prezzi di, dei televisori o di altri, di altri beni di consumo e il risultato, il risultato alla fine dava un valore inferiore però eh, naturalmente uno dice se io il televisore magari non, non mi interessava comprarlo però in compenso preferivo andare a prendere il caffè al bar piuttosto che la pizza eh, al ristorante ecco che effettivamente eh, si è abbattuto eh, su questa categoria di persone un'inflazione percepita personale più alta rispetto a quella ufficialmente registrata perché appunto dipende da, eh, dipende da, da, da cosa sono le nostre abitudini di consumo Bene, cosa comporta l'inflazione? Beh, l'inflazione comporta appunto che eh, il valore monetario nel tempo eh, del, del, dei miei risparmi, per esempio, eh, si riduca, perché se io ho da parte, non so, 300 euro, me li metto sotto il materasso, eh, e c'è un'inflazione del 10%, Significa che all'inizio del periodo dell'anno io con quei 300 euro ci compro 300 mele, eh, a fine periodo eh, purtroppo non ne compro più 300, ma ne comprerò 270, perché in realtà i prezzi delle mele sono aumentati. Quindi essendo che i prezzi delle mele sono aumentati, il valore del mio denaro si è ridotto. Cosa si può fare quindi normalmente per tutelarsi dall'inflazione e soprattutto che cosa comporta? Beh, pensiamoci un attimo. Se il valore del denaro in rapporto alla merce si riduce per colpa o a causa dell'inflazione, beh, eh, cosa comporta? Comporta che se io avrò uno stipendio fisso e non adeguato, quindi in buona sostanza niente scala mobile, lo stipendio quello lì è fisso, non cambia nel tempo, aumentano i prezzi, è come se il mio stipendio si riducesse. No? Motivo per cui, quando fecero l'abolizione della scala mobile, de facto fu un ridurre gli stipendi della gente. Li tenevano bloccati nominalmente, quindi uno dice no ma io non mi sto riducendo niente, E eh certo, però se il valore della moneta eh, si riduce e io continuo a pagarti 1000 euro di stipendio e a fine, a fine mese con quei 1000 euro ci compro meno cose è esattamente uguale al eh, fatto che se mi abbiano ridotto se mi avessero ridotto lo stipendio di pari importo quindi se io ho uno stipendio fisso e non sono in grado appunto di adeguarlo per me sono dolori parimenti ci sono delle differenze fra i creditori e i debitori supponiamo che io abbia deciso di prestare dei soldi a qualcuno eh, senza eh, contrattare un tasso di interesse cioè del tipo ah, guarda ti do mille euro, me li ridai a fine anno, non ti preoccupare supposto che poi il mio amico me li ridia, cosa che per esperienza succede raramente ma qualche volta succede eh, cosa succede? succede che se con i mille euro che ho prestato al mio amico all'inizio dell'anno ci compravo mille mele a fine anno magari ce ne compro 900. Quindi è come se io abbia prestato al mio amico 1000 mele e lui me ne ha restituite 900. Capito? Quindi in realtà il creditore in caso di inflazione, sempre se non ci sono correttivi, ci perde. Il debitore in caso di inflazione ci guadagna. Vale a dire, se io sono quello che ha preso a prestito i soldi, ne ho preso a prestito mille mele equivalenti, ne ho restituite 900 mele equivalenti e quindi è come se avessi guadagnato 100 mele dall'operazione. Per cui vedete che sono dei trasferimenti di ricchezza. È Ovvio che in un mondo normale questi trasferimenti di ricchezza sono assolutamente e totalmente pareggiati o quantomeno presi in conto grazie al tasso di interesse. Per cui, se io presto dei soldi a qualcuno, di solito io prendo mi accordo per prestare 1000 euro al mio amico e se l'inflazione è del 10%, gliela presterò al 10% di tasso di interesse. Per cui presto 1000 euro, lui me ne ridarà 1100 perché c'è il 10% di tasso di interesse e vedete che con quei 1100 euro a quel punto io posso comprare esattamente lo stesso numero di mele che potevo comprare all'inizio del periodo. Quindi ugualmente per chi ha un eh, lavoro retribuito non era un problema al contrario di quello che tanta gente ci racconta eh, ma come si faceva quando c'era l'inflazione a doppia cifra una cifra eh, i poveri lavoratori la perdita del potere d'acquisto no non c'era nessuna perdita di potere d'acquisto perché esisteva appunto quella cosa che si chiama scala mobile che è l'equivalente del tasso di interesse per un lavoratore dipendente vale a dire chiunque era assunto mh, da qualche parte con contratto eh, collettivo di lavoro sapeva perfettamente che a gennaio il suo stipendio netto sarebbe stato 1000 euro a fine anno se Man mano, progressivamente adattandosi, il suo stipendio netto sarebbe stato quantomeno 1100, ma probabilmente di solito era di più. Quindi, in una maniera o nell'altra, gli stipendi venivano adeguati all'inflazione, in certi casi con un pochettino di vantaggio. Non solo, spesso e volentieri, dato che tante volte c'erano anche degli scatti di anzianità, quello che non si perdeva. Eh, quello che non si recuperava con gli scatti di contingenza con l'anzianità poi si sarebbe recuperato perché col passare del tempo si incrementava lo stipendio. Per cui basta guardare i dati, uno guarda i dati dei periodi in cui l'Italia aveva eh, il 10-15% di inflazione eh, e eh, vedrà che il potere d'acquisto non, non era assolutamente danneggiato era possibile fare i mutui, era possibile fare i prestiti e questo ne parleremo la prossima volta di come si fa sia ad investire i soldi sia a prenderli a prestito perché una volta che noi abbiamo capito l'inflazione capiremo anche perché non si stampa moneta sic et simpliciter ma ci sono i titoli di Stato a fronte quindi mettiamoci da parte il concetto che L'inflazione e l'aumento dei prezzi, questa inflazione avviene di solito in casi normali a causa anche della, della semplice crescita, quindi c'è crescita, tutti eh, i cittadini hanno abbastanza denaro, questo abbastanza denaro comporta che vengono comprati tutti i beni eh, esistenti man mano in vendita, il negoziante, dato che vende tutti i, i beni, prova ad alzare un pochettino i prezzi, e man mano questo avviene. Era la normalità del, del mondo pre-tassi eh, zero, pre-deflazione, pre-cina, no? e così via. Eh, aveva anche degli altri vantaggi non piccoli, eh? cioè, vale a dire, spesso e volentieri gli acquisti venivano eh, anticipati, Uh, venivano anticipati perché uno dice ma mh, meglio comprarlo oggi rispetto a domani quando i prezzi aumenteranno è una questione psicologica è eh, ovviamente una percezione perché ovviamente sarebbero aumentati anche gli stipendi sarebbe compensato col tasso di interesse però in una maniera o nell'altra eh, questo avviene nel, nella testa della gente quindi in una maniera o nell'altra gli acquisti venivano anticipati l'economia migliorava eh, non è mai stato un enorme problema no l'inflazione certo bisognava stare attenti a non farlo a non far esagerare l'inflazione ma l'inflazione esagerata avviene soltanto per due casi per delle patologie che possono essere interne o esterne patologia esterna anni 70, il petrolio decuplica di prezzo, e eh, ragazzi quasi tutte le cose fatte col petrolio a questo punto aumentano tantissimo di, eh, di prezzo, noi lo importiamo e eh, eh, c'è poco da fare, cioè, eh, quindi aumentano i prezzi ed è una patologia, ma non dipende certo da eh, questioni monetarie o similari. Dall'altra parte invece la patologia è cerco di compensare del deficit eh, dello Stato per esempio il caso del Venezuela, quindi penso di compensare il fatto che eh, il, la cosa che, su cui basavo la mia ricchezza, che era per esempio il petrolio, come nel caso del Venezuela, eh, prende dimezzato stampando soldi. E eh, lì purtroppo non ci posso fare niente, Cioè, se, io, eh, se la ricchezza base del mio paese dimezza perché il valore delle cose che produco dimezzano o similare, io posso mettermi a stampare tutti i soldi che voglio e alla fine non in realtà otterrò l'iperinflazione oppure danni di guerra come è il caso di Weimar ma a parte questi casi estremi chi si mette ad agitare lo spettro dell'iperinflazione ricordando l'Italietta quando l'inflazione era al 10% non ha capito nulla l'Italietta quando l'inflazione era al 10% cresceva alla grande eh, e eh, era assolutamente normale per quanto possa essere eh, per carità considerato più comodo a ragionare a tassi zero ma era assolutamente eh, normale avere uno stipendio che venisse rivalutato sulla base dell'inflazione fare dei mutui eh, che eh, una maniera o nell'altra avevano un tasso di interesse alto ma sempre più basso rispetto all'aumento che invece eh, era previsto per, per il tuo stipendio quindi in ogni caso il mutuo anche se aveva un interesse dell'8-10%, aveva una rata che si riduceva, e via andare. E cominciamo a farci l'occhio, perché quando domani magari parleremo dei mutui e degli investimenti, capirete che il bellissimo mutuo a tasso zero, quando purtroppo si viene licenziati e lo stipendio si azzera, anche se a tasso zero, io purtroppo la rata non riesco a ripagarla, arriva la, la banca e mi confisca la casa. E purtroppo questo è un destino che tante e tante persone hanno avuto e temo che tante e tante persone avranno qua alla ripartenza di settembre post-Covid.